Grazie Presidente, eh, mi ripeterò per l'ultima volta, questi sono interventi che vanno a a meglio indirizzare un percorso comunque eh, la, la cui volontà già è, è assolutamente chiara nel regolamento e quindi anche in questo caso si tratta di un'ulteriore un specificazione e rinvio a quanto contenuto all'articolo 120 eh, del codice dei beni culturali visto che in precedenza nello stesso articolo erano state eh, indicati tutti i dispositivi eh, di legge. Quindi è anche in questo caso un e più grazie